30 novembre 1994. A causa di un incendio a bordo dell'Achille Lauro, muoiono due passeggeri e circa mille persone sono costrette ad abbandonare l'imbarcazione. Sulla nave da crociera, già nota per il dirottamento subito nel 1985, le fiamme erano divampate in tre diverse occasioni, nel 1965, nel 1972 e nel 1981.